capisce da dove vieni guarda credo che vedi non ha più neanche le, le, le radici piste, dove sia caduto accaduto sicuramente non allora. eh. si ci dovranno fare adesso la vediamo dall'esterno conto che c'è dentro sai, dicono la ola è chiusa però... ci vuole Probabilmente, allora, allora, allora. vedi? Quelle, quelle finestre, ah, in, iniziano, eh? iniziano, iniziano, eh, beh, ah. Eh, tutte quelle aule lì, quelle aule lì, sì, cioè, sì. sono tane di piccioni, ah, perché appunto entrano, perché non si chiudono più bene, sì, durante sì, l'estate sì. non sono state chiuse, quindi, e, eh? anche okay. là, quindi, sì, sì, sì, uno, sì, ho visto 2, 3, 4, 5, sopra anche, Ok, va, io vado perché